Viaggiate con me attraverso la Via della Seta, l'antica via percorsa da Marco Polo. La è ispirata a Marco Polo si chiama Itineris, locuzione latina che vuol dire viaggiare e insieme a me percorriamo l'antica Via della Seta. Marco Polo nacque nel XIII secolo d.C. a Venezia, insieme al padre e allo zio, Decisero di partire alla volta della scoperta del continente asiatico, non per conquistarlo, ma per farsi conquistare. Durò vent'anni il viaggio. Scrisse un libro chiamato Il Milione, che ispirò Fra Mauro nella realizzazione del primo mappamondo. Alla corte di Kublai Khan in Mongolia. Marco Polo divenne talmente bravo e famoso che divenne l'ambasciatore imperiale. Il viaggio continuò fino alla città proibita di Pechino, dove si lasciò affascinare da tutti i gusti e i gesti antropologici antichi dell'antica Cina. Questo profumo ricalca l'odore dell'antica Via della Seta, un odore carico di spezie, resine, agrumi, tessuti esotici come la seta stessa. L'ouverture di partenza la fragranza è straordinaria, Abbiamo uno Smantus cinese insieme al mandarino della Cina con l'accordo di seta e il peperosa che dà frizione e brio. Il cuore è straordinario di questa fragranza. Abbiamo la peonia Simbolo della nobiltà cino-giapponese coltivato solo dalle imperatrici e dalle principesse delle grandi corti imperiali, insieme al gelsomino sambac egiziano con la rosa rossa e l'eliotropio. Il finale è un finale poudré molto romantico con dell'ambra grigia. Il tappo è un tappo molto particolare, si chiama Marmo Portoro Nero, va a ricordare tutta la ricchezza delle grandi corti imperiali cino-giapponese con le sue volutà d'oro. Viaggiare permette a corpo, mente e anima di plasmarsi, di vivere. Auguro a voi un buon viaggio nella vostra vita.